Il massaggio con cetilar Crema aiuta a ridurre il dolore articolare. Traumi sportivi, contusioni, stiramenti e contratture? C'è il massaggio con Cetilar. Una crema a rapida azione da Pharma Nutra.